Dunque, dedichiamo la prima mezz'ora di di lì a terminare l'esercizio che abbiamo lasciato sospeso ieri, riprendendo un attimo gli ultimi passaggi che negli ultimi 5 minuti ho fatto un po' accattivamente, giusto per arrivare a un punto fermo, ma adesso li riguardiamo con più calma, ma prima però volevo sapere se su ciò che avevamo fatto... avevate avuto modo di riflettere, avete dei dubbi, domande, punti che volete chiarire. Cose che non, che non vi tornano, che avreste fatto diversamente. Avete dormito bene stanotte non ci avete pensato. Capito? Pensateci, adesso, mentre lo finisco. Allora, ricordiamoci dove eravamo arrivati. Eravamo arrivati a chiederci come fare a popolare questa tendina okay? che deve essere caricata con i corsi attualmente presenti nel database. Chi può caricare questa tendina è il controller, per forza. Come fa il controller a sapere quali sono i corsi da caricare? Eh, ovviamente deve chiederlo a qualche altra entità che sia in grado di gestire questa informazione. Le scelte architetturali sono due. Il controller potrebbe chiederlo direttamente al DAO e quindi il fatto di interactivarsi direttamente con il database, ma questa interazione avrebbe l'inconveniente: uno che il controller si sporca perché deve conoscere i metodi più di dettaglio del DAO, ma soprattutto che quel dato lì, una volta usato, verrebbe dimenticato, verrebbe perso. In questa applicazione specifica non è così grave, perché poi con l'elenco viene immobilizzato dentro la tendina, quindi se volessi potrei andare a recuperarlo anche in un modo molto sporco, andare a prendere un dato dalla vista, non dall'interfattamento. Mentre invece sarebbe bene, e questo è il motivo per cui definiamo un modello all'interno della nostra applicazione, avere un luogo deputato a raccogliere le informazioni su cui l'applicazione lavora. Quindi, alla domanda, il controller come fa a conoscere l'elenco dei corsi, lo chiede al modello. Perché le informazioni sull'applicazione sono detenute dal modello. <coughs> e questo spiega il significato di questo metodo all'interno del controller. Dentro il nostro controller abbiamo... Eh, non mi da, perdono controller qua io ho detto, l'ho inserito nel metodo set model perché viene richiamato all'inizio comunque dell'applicazione questo codice, quindi fatto questo metodo set model memorizza il modello memorizza il riferimento al modello che è stato creato nel main e poi comincia già subito a usarlo noi avevamo un metodo, anche nel, nel controller, che si chiama Initialize, che è pensato appunto per fare inizializzazione. Perché non ho messo qua dentro queste istruzioni? E il problema è che il metodo Initialize viene chiamato dall'FXML Loader appena ha finito di caricare il modello, eh, scusate, la, il grafo della scena. Quindi questo metodo initialize, scusate, questo metodo Initialize qua, se vado a vedere il main, viene chiamato qui, quando faccio il load. Un metodo chiamato qui non può ancora avere accesso al modello che ho creato dopo, ma anche se lo creassi prima questo modello, come faccio a passarglielo? Se il controller viene creato direttamente dall'FSML loader, dalla classe loader, e subito dopo averlo creato, inizializzato il grafo della scena, eh, viene chiamato il metodo initialize. Quindi il metodo initialize può fare del lavoro preparatorio ma usando solamente informazioni che sono presenti all'interno della scena stessa. Non può usare informazioni esterne perché è troppo presto. E quindi sono obbligato a ritardare un momento, ritardare a un momento successivo il popolare la tendina. Però ora l'ho messo qua, mi sembrava un posto, comunque questo metodo so che viene chiamato, so che viene chiamato all'inizio, non è pulitissimo, ma per il momento mi soddisfa. E, eh, e qui ciò che faccio è molto semplice, chiedo al modello, dammi l'elenco dei corsi sotto forma di una collection di oggetti di tipo corso, il modello è il detentore delle informazioni sul sistema e quindi lui, detentore delle informazioni, mi dà questa informazione, come faccia lui a reperirla non mi interessa a livello di controllo, so qual è l'azione che devo compiere, cioè popolare una tendina, so chi è che mi può dare le informazioni, il modello. Punto. È responsabilità del modello implementare quel metodo in modo che funzioni. Dopodiché, una volta che ho questo elenco, lo posso usare all'interno eh, di questa, della tendina. Se andiamo a vedere, perché non mi fa la documentazione. Um, box corso che è la, la choice box andiamo a vedere così vediamo un attimo l'elemento choice box all'interno contiene una proprietà che si chiama items andiamo anche a vederla nella documentazione, no. e... box, eh, dove... qua. giusto per capire, perché ieri l'ho scritto, ma non è che me lo sono inventato cosa dovevo scrivere, no? si va a vedere le informazioni che ci sono nella documentazione allora le, le, per usare i controlli in modo diciamo così nuovo un pochino avanzato le fonti di informazione sono due da una parte ci sono i tutorial che raccontano le cose diciamo così principali più importanti e poi c'è la documentazione completa che è quella che trovate nell'API okay? quindi se io vado a vedere la classe choice box che ovviamente è più difficile da navigare è un pochino più approfondita però è lì che ci sono tutte le informazioni Vado a vedere la classe ChoiceBox, mi racconta che cos'è e mi dice eh, che, la vediamo qui no? il primo esempio, che il modo per inserire degli elementi dentro una ChoiceBox è quella di aggiungere degli elementi all'interno di una proprietà che si chiama Items. Quindi la choice box è un oggetto che ha una proprietà items, quindi posso ottenere questa proprietà attraverso il getItems, e questa è una collection, e come tutte le collection ha un metodo add, un metodo add all, eccetera, eccetera. Quindi se andiamo a leggere ci spiega questa cosa qui. Eh, se vado a vedere la proprietà items, mi dice che è un, un observable list di un tipo programmabile T, un tipo configurabile T. Tipo configurabile che è configurabile direttamente a livello della Choice Box. Qui se vi ricordate quando abbiamo importato il controller abbiamo detto guarda che questa Choice Box è una Choice Box che per noi contiene oggetti di tipo corso. Quindi vorrà dire che al suo interno conterrà una proprietà che si chiama Items che a sua volta è una Collection, la chiamo Observable Collection che poi un giorno eh, ci prenderemo tempo per capire cosa sono queste Observable ma per ora immaginiamo che sono tipi particolari di collection che funzionano bene all'interno di JavaFX perché sono integrate con l'interazione dell'utente eh, quindi contiene una lista di corso questa lista di corso io la posso eh, utilizzare quindi io ho il mio metodo getItems mi restituisce questa lista e come tutte le liste può essere manipolata da noi. Io avevo già un elenco che è Corsi, che è una collection list, non observable list, vabbè, ma posso con almeno un po' di conversione, in questo caso per fortuna, eh, vedete che il metodo add all riceve come parametro da qualunque collection addol riceve come parametro collection non list quindi sia le list normali che le observable list sono entrambe figlie di collection quindi il metodo ADOL funziona anche se quella che ho io che mi ritorna il modello è una list non è un observable list e invece la eh, choice box usa internamente un observable list, è un tipo di list diverso ma sempre collection sono quindi grazie al fatto che il metodo AdOL lavora a livello più alto delle dell'ereditarietà dell interfacce. Eh, mi dice io accetto una qualunque collections, poi difficile a leggere punto di punto cioè corso, una qualunque collections che sia fatta di oggetti che siano sottoclassi di corso. Corso oppure una sua sottoclasse, qualcosa di riconducibile a un corso, di cui posso fare il cast a corso. Eh, e qui noi abbiamo aggiunto questo elenco di oggetti. Dimentichiamoci per un attimo ancora del modello. Aggiungere questi oggetti significa, a livello di applicazione, per aver lanciato il database, usato, avere questa tendina un elenco di oggetti, di oggetti aggiunti. Allora questa tendina in realtà non ci piace tra ieri e ieri molto a vederla così Ci siamo stati contenti che qualcosa dentro c'era il problema è che c'era della roba che non vogliamo item 1, item 2, item 3 da dove arrivano questi item 1, 2, 3? arrivano direttamente dall'fxml l'fxml se andiamo a vedere per quella choice box ha definito al suo interno tre item di tipo stringa chi ce l'ha messi dentro? ce l'ha messi lo Sim Builder, versione 1.1. Se usate la versione 2, non ce li mette dentro, quindi avete un problema in meno perché non ce li mette, ma un problema in più perché poi se li dovete aggiungere dovete farvi voi questa parte. Eh. Possiamo decidere di cancellarli da qua direttamente, così non ci sono nella lista, oppure per maggior sicurezza, nel controller prima di aggiungere delle cose svuotiamo la lista stessa. Quindi possiamo dire, beh, prima di aggiungere le cose, questa lista la votiamo, metodo clear che funziona su tutte le collection. È la soluzione più conservativa. Se per caso ci fosse già stato qualcosa lo tolgo e poi ci aggiungo del mio. Va anche bene questo schema, nel caso in cui questa sostendina la dovessimo aggiornare più volte, rinfrescare se si cambia qualcosa forse domani in laboratorio vi proponiamo del genere. E quindi questo clear mi dovrebbe togliere dai piedi il problema dell'item 1, 2, 3. E infatti ha solo queste cose. Queste cose che cosa sono? Sono la rappresentazione degli oggetti, infatti ti dice il nome della classe, pioggiava un numerino in base 16 che rappresenta in realtà l'indirizzo di memoria sullo IP di Java in cui è stato istanziato quell'oggetto, ehm, rappresenta appunto la rappresentazione di un oggetto sotto forma di stringa. Chi è che genera, questo? genera questo, questo? Questo messaggio qua viene generato dal metodo toString della classe Object. Ogni oggetto può avere una, un metodo toString, in realtà il padre di tutti gli oggetti, che è la classe object, ne definisce uno di default toString, in modo che sia sempre possibile stampare o convertire in stringa un oggetto, avere una rappresentazione sotto forma di stringa di un oggetto, solo che la rappresentazione di default fa schifo, no? che è questa. Allora, se noi vogliamo che in questa tendina compaia una certa, un certo formato, lo possiamo fare banalmente andando a ridefinire lo, il metodo toString della classe corso. Qui noi diamo un corso che era il nostro, vediamo questa applicazione, corso che era il nostro bin, dunque eravamo nel package bin, corso, aggiungiamo un metodo public string to string dell'oggetto stesso, E cosa possiamo fare? Possiamo scrivere il nome del corso tra parentesi il codice, una cosa del genere. Quindi abbiamo, quindi, qui siamo nell'oggetto, ricordiamoci, corso che ha queste proprietà, crediti, nome, periodo didattico, eccetera, eccetera. A noi interessa il nome e il codice di insegnamento. Quindi io posso restituire qualcosa del tipo una stringa formata dal nome del corso, che so parentesi quadra, il codice del corso, chiusa parentesi quadra. E il primo è nome, dis.nome, il secondo è dis.codice di insegnamento. Return, pardon. Quindi decido qual è il modo in cui quell'oggetto, quando viene convertito in stringa, viene rappresentato. Qui non ci metto un barra m, non vado a capo qui. Perché la stringa si chiedeva dentro l'oggetto. Poi per stamparlo dovrò poi andare a capo, eccetera. In questo caso no, perché è dentro una tendina. Non pensiamo a come viene usato, dove viene usato, perché potrà venire usato in mille posti diversi. Quindi, avendo io esteso l'oggetto corso, ridefinendo il metodo toString di default, che era quello di object, in teoria, la tendina adesso è popolata in modo leggibile. Sono gli stessi identici oggetti di prima. La tendina contiene al suo interno un elenco di oggetti. Un elenco di oggetti. Quando apro la tendina, la tendina chiede a ciascun oggetto come vuoi essere visualizzato e lui lo restituisce con una stringa. Risponde con una stringa che viene inserita qua e l'utente vede. Ma è diverso rispetto a creare una tendina che contenga al suo interno delle stringhe. Perché se io creo una tendina che contenga al suo interno delle stringhe, quando poi l'utente seleziona questo, eh, vabbè, io vedo l'intera stringa, economia, spazio, denziale, spazio, carta quadra, chiusa, quadra, e sapere qual è il corso corrispondente, il suo codice, devo andare a spulciare dentro la stringa, trovare dove sono le parenti di quadra, sperando che non fossero già nel nome del corso, se no mi incasino, Diventa un lavoro no? antipatico. Viene visualizzata la stringa, ma dentro viene memorizzato l'oggetto. Ok? E quindi quando premo su cerca, casualmente, mi dà già l'elenco giusto. Perché mi dà l'elenco giusto? Andiamo a vedere cosa abbiamo fatto ieri. Quindi, finora, quello che abbiamo fatto è rendere la tendina fare in modo che contenga l'elenco dei corsi e che vengano visualizzati decentemente. Tutto il lavoro ovviamente l'ha fatto il modello. Il controller si è, occupa di, di tenere insieme i pezzi, no? collegare i fili, prendere un dato di qua e metterlo di là e così Quando premo il bottone cerca, attivo il metodo do cerca, che avevamo già modificato ieri, ma lo rileggiamo così rifacciamo il punto. Chiedo alla tendina, allora questo metodo cerca viene attivato quando premo il bottone, questo qui, lui va a, chi, a prendere la tendina box corso e chiede alla tendina dimmi qual è l'elemento attualmente selezionato, get selected item. Elemento attualmente selezionato che, poiché la tendina è una choice box, una choice box di corso, sarà un oggetto di tipo corso. Qui non mi restituisce il testo visualizzato, mi restituisce direttamente l'oggetto. E allora a questo punto, l'oggetto corso, lo posso usare per andare a interrogare gli studenti e visualizzarli, eccetera, eccetera. Quindi una serie di passaggi in meno, in meno. proprio perché all'interfaccia utente riesco a memorizzare e farmi ritornare direttamente degli oggetti, che quindi sono già corretti, sono già stati inizializzati e controllati a modo. Okay. Eh, il motivo per cui questi corsi compaiono qua in, in ordine alfabetico, e beh, in realtà qua vengono elencati nell'ordine con cui il modello me li restituisce, quindi in questo caso è il modello che ha deciso di restituirli in ordine alfabetico. E quindi andiamo a vedere cosa fa il modello. Il modello qua sotto implementa il metodo getCorsi che di fatto chiede al DAO l'elenco dei corsi e me lo restituisce, con in più, in questo caso un piccolo meccanismo, per ricordarsi questo elenco perché se da questo momento in avanti servisse questa informazione per altri scopi, ce l'ho già. È un elenco che non è sterminato, non è 100.000 studenti, ma sono solamente, forse anche tutto il Politecnico, sono qualche centinaio di corsi, vale la pena tenersi in memoria se mi dovessero servire. Ma questa è una strategia del modello, il controller non interessa, il controller interessa che quando chiamo getCorsi mi dia l'elenco dei corsi. Se poi il modello se lo inventa, ha fatto la query al tempo del costruttore, rifà la query ogni volta, la fa la prima volta e poi si ricorda il risultato, sono tutti i problemi del modello. E quindi anche qua abbiamo separato quello che è la strategia di gestione dei dati, modello, dall'utilizzo di questi dati, il controller, Dall'interrogazione vera e propria con il database che viene fatta dal DAO. Il DAO per sua natura non memorizza niente, fa e basta, esegui la query nel momento in cui gliela chiede. Poi se il risultato serve, serve ad altro è il modello che lo gestisce. Dimmi. Nel caso tu dici in cui i dati nel database potessero, cioè l'elenco dei corsi potesse cambiare. allora Qui ci sono due casi diversi. O io sono l'unico utente di questa applicazione, o non lo sono. Cioè, nel senso che, se questo database può gestire degli accessi concorrenti da parte di più utenti che usano la stessa applicazione, e applicazioni simili. Allora, in questo caso, che è il caso più complesso, non mi posso fidare. No? Nel senso che io leggo dei dati, ma un secondo dopo questi dati potrebbero essere già vecchi, perché qualcun altro può averli cambiati. Allora in questo caso, tecniche di caching di questo genere sarebbero da non fare. Non fare. Oppure avere dei meccanismi diversi, ma diventa più complicato: per sapere se qualcun altro l'ha modificato. Basate sul timestamp, lascio in la data, l'ora dell'ultima modifica, ma poi è rischioso perché se poi l'altro non la fa, questa, non aggiorna questo timestamp, io me lo perdo. Quindi, di fatto, se ho. Eh, come capita in un sito web, ad esempio. Più utenti che lavorano, no, perché si collegano tutti allo stesso database, ogni volta mi rifaccio le query da zero. Perché se no rischio di perdere un dato. Se invece ehm, io so di essere l'unico utente, allora se il database cambia, cambia per merito mio. O per colpa mia. Perché magari ho cancellato un corso o l'ho aggiunto. Allora posso avere un meccanismo, se l'applicazione che controlla è una sola, un metodo per cui il modello stesso, perché poi se ho aggiunto un corso, ci sarà stato nel modello un metodo public void add corso, e qui passo un corso, sì. Giusto? E questo qua a sua volta farà, chiamerà il DAO per aggiungere il corso vero e proprio. Ma che cosa farà questo metodo qua? Farà corso uguale null? DAO.adcorso. Poi devo istanziare il DAO, eccetera. No? La logica è del tipo, ma io, se io so che lo sto modificando, so anche perché sono sempre io, modello, che, la, che mi ero tenuto in memoria una copia vecchia. Allora invalido la copia vecchia prima di fare le modifiche In modo che la prossima volta in cui avrò bisogno della stessa copia, sono sicuro di andare a richiedere al database. Questa è una strategia. Un'altra potrebbe essere dire ma perché devo invalidare e rifare la query? Aggiungo un elemento alla collection, tanto so quale sto aggiungendo. Quindi anziché fare corsi uguale a null, potrei fare direttamente in alternativa corsi.a.dc. Però mi sbaglio l'ordinamento alfabetico in questo caso, a meno che la collection non sia ordinata. Cioè le, te le, te le tecniche sono molte se sono solo io a poter accedere al database e quindi so a monte l'istante in cui modifico una struttura dati. Se invece ci sono accessi concorrenti no, non posso guidarmi e quindi faccio la qui. Prego. Um, ok. Togliamo questo. Ma teniamolo a futura memoria. Chissà mai che serve. Ok. Um. vabbè, poi a livello più basso c'è il DAO che fa la query, che abbiamo visto relativamente semplice dammi tutti gli, ele gli elementi della tabella corso, order by nome, ecco qua da dove arriva il fatto che sono ordinato perché nella query già l'avevamo chiesto abbiamo spezzato le operazioni in più livelli ovviamente il livello più basso abbiamo il DAO che lavora col database, a livello intermedio abbiamo il modello, che di fatto fa da buona parte il passacarte verso il DAO. Cioè una richiesta, in realtà i dati li ha il DAO, però internamente può mantenere dei dati memorizzati. In questo caso l'elenco dei corsi o altre cose, magari il fatto già dei metodi, anche dei metodi in più sui, sui dati, no? Una volta che ho questa collection, se devo fare delle ricerche, dimmi quali sono tutti i corsi dello stesso semestre, lo posso fare sui dati che ho già in mio possesso, senza necessariamente fare delle query ogni volta. L'idea è che i metodi di questo, quella copiata al modello più il DAO, siano abbastanza indipendenti dall'applicazione. Infatti vedete che qua non c'è nessun riferimento al controller o altre cose che siano, diciamo così, a livello di applicazione. E poi abbiamo il controller che a questo punto è molto pulito perché ogni volta che bisogna di leggere o scrivere un dato chiede sempre al, DAO, al modello, ci pensa lui. Se vogliamo eh, rispettare bene questo pattern, quindi il controller che chiede al modello il modello che eventualmente se gli serve accede al database attraverso il DAO, dobbiamo anche ritoccare un po' il metodo ducerca perché il metodo ducerca veniva esplicitamente creato e utilizzato il DAO. Quindi questa operazione qua la dovremo nascondere dentro il modello. Quindi qua non, non devo più fare così, ma dato il corso, l'oggetto corso che ho, dovrei dire che la mia lista di studenti, il mio elenco, con S maiuscola, non lo chiedo pardon, a un DAO, ma lo chiedo direttamente al modello. Eh, che potrebbe essere Get Studenti studenti by Corso, in cui passo direttamente il corso. Butto via queste due righe sotto e chiedo al modello: Senti, caro modello, se questo è un corso, e qui salgo giù un pelino di livello perché ragiono in termini di oggetto corso e non più di stringa che contiene il codice del corso ti passa già l'oggetto corso dammi gli studenti che sono iscritti a quel corso sotto forma di lista quindi prendo i dati dell'interfaccia interagisco col modello per avere le informazioni che mi servono e poi qui lavoro di nuovo a livello dell'interfaccia per formattarti il risultato mm? ehm... Get studenti by corso, non c'è questo metodo nel modello, me lo devo implementare ovviamente. Ma questo metodo non è altro, in questo caso non devo fare nulla di più che ribaltare la richiesta al DAO. Quindi creo il mio, il mio DAO. list by codeins in questo caso, il metodo del DAO lavorava con le stringhe perché era vecchio, vabbè, lo possiamo modificare prendendo il codice di insegnamento dall'oggetto corso. Oppure potremmo fare un nuovo di questo metodo a livello del DAO, fare in modo che accetti anche un oggetto tipo corso. In questo caso va bene. Quindi un po' fa anche da adattatore il modello a volte tra un'interfaccia più astratta, che voglio offrire al controller, e dei metodi più concreti, che contengono anche dei parametri più, di basso livello, in questo caso stringhe, che sono i metodi implementati dal DAO. Allora, avendo fatto questo passaggio, se io torno al controller, ho il lusso di poter dire il controller non ha più visione sul DAO, ma solamente sul modello. Quindi il controller vede i bin, vede il modello perché gli viene passato, test feed in questo caso non lo usiamo più, quindi lo possiamo togliere, e quindi è isolato rispetto alla rappresentazione fisica del dato. Se voglio fare un passo in avanti, posso anche farlo qui, così come abbiamo fatto su Corso, come abbiamo definito un metodo toString per definire come viene visualizzato nella tendina, possiamo fare la stessa cosa anche su studente, anziché, altrimenti string.format messa qua, un'altra string.format messa là, non c'è nessuna garanzia che poi tutte le volte che devo stampare lo studente venga stampato nello stesso modo. Facciamolo fare all'oggetto studente. No. E quindi torniamo giù su studente e aggiungiamo anche per lui un bel metodino toString. Che dice come deve essere formato la rappresentazione di uno studente. Che, insomma, possiamo mettere cognome, nome e tra parentesi la matricola, che adesso non stampavamo: 100s per 100s per 100d, tra parentesi. Chiudo la tonda, questo. E qui gli passo a questo punto il cognome il nome e matricola punto virgola e allora a questo punto diventa molto più semplice anche il molto. più semplice anche il controller in cui semplicemente aggiungo la chiamata al metodo toString del oggetto stesso e poi devo ricordarmi di mettere una capo perché ovviamente toString non lo dà stiamo frammentando le cose, anziché avere un metodo lungo con tante cose dentro, cerchiamo di fare tanti metodi semplici, ognuno fa un pezzettino di lavoro. Lo fa ragionando a un certo livello e ha l'implementazione di poche righe, delegando poi agli oggetti opportuni il lavoro a più di basso livello. Tipo la formattazione di come stampare uno studente lo fa lo studente, la classe studente. La cosa bella è che in tutto questo non c'è informazione alcuna di quali siano i campi della classe studente. Quindi, se domani dovessimo cambiare la presentazione dello studente, ne so, adottare il modello latinoamericano in cui ci sono due cognomi, e non uno solo, vabbè, aggiungeremo cognome 1 e cognome 2, questo non tocca. Ok, eh, vediamo se funziona, oltre a che piacerci a belle parole, Continua a funzionare, per fortuna, e la rappresentazione stampata è leggermente diversa, ma ce l'aspettavamo perché abbiamo aggiunto anche la matricola tra parentesi. Ok? Il tipo di applicazioni che stiamo facendo adesso, tutto sommato, ha dei modelli molto semplici, molto trasparenti, perché alla fine le cose che dobbiamo fare sono quasi sempre lo stesso dato che c'è in database. Poi quando penseremo a applicazioni un pochino più complesse, che devono gestire strutture dati più articolate, allora eh, si vedrà di più che il modello fa del lavoro, gestisce dei dati, se dobbiamo, tipo, quando parliamo di grafi, ad esempio, e quella è una struttura dati che non c'è nel database, mi devo fare io all'interno del modello e poi la uso all'interno quindi lo, lo apprezzeremo meglio. Però cerchiamo sempre di mantenere questi livelli, Demi. Senza crearlo ogni volta. Tu dici dove suona il, eh, il model, tu dici io potrei definire qua eh, iscritti DAO, DAO uguale, me lo creo qua, a livello di istanziazione della classe, e, poi, e così evito di doverlo istanziare in ogni metodo. Il DAO non ha un costruttore, non ha lavoro da fare, no, non c'è un metodo costruttore che faccia del lavoro, per cui chiamare una volta, chiamare cento volte la costruzione di quell'oggetto non sto risparmiando nulla, proprio perché non ho, non ho stato locale, non ho proprietà, non ho metodi da eseguire. Neanche? Mm. No, direi di no, perché il, lo, nel caso particolare di un oggetto di tipo DAO, lui deve avere desporre dei metodi di servizio. Quindi proprio un oggetto usa e getta, da questo punto di vista. Quindi, cioè, dal punto di vista prestazionale, non vedo, non ci guadagno nulla. Dal punto di vista, in, diciamo, così implementativo, beh, la new devo farla da qualche parte, posso benissimo farla in ogni metodo anche perché se avessi più oggetti tipo DAO all'interno del metodo prendo quello che mi serve Quindi. ok poi per divertimento io qua vi ho messo trucchetto, non serve un trucco una piccola una sfida o cosa del genere in cui se vedete qua, la finestra ha un titolo e anche un'icona quiz come si fa a farlo? non ve lo dico eh, trovate voi come si fa a mettere un'icona legata all'applicazione, che è poi la stessa icona che fa vedere Windows nella barra sotto insomma e il titolo della finestra il titolo è banale lo dico perché è facile. Cos'è la finestra? Qual è l'oggetto JavaFX che rappresenta la finestra? Stage non è sin sì, eh? allora stage avrà una proprietà che si chiamerà title, no? questa è facile. L'altra invece deve andare a cercare. Eh, L'esercizio 3 è una variante del 2. Non ve lo faccio, però ci voglio ragionare un attimo insieme a voi. Sicuramente sono tre righe di, di, di modifica, cioè, poi lavoro in JavaFX, ma qualcosa devo pure lasciarvi da fare. No? Quindi vi invito a farlo, poi io la soluzione ve la metto per confronto. Potete benissimo partire dalla versione esercizio 2, che è diciamo, un tipo medio pubblico, e provare a sviluppare il 3. Cosa dice? Dice l'utente dovrà selezionare il codice di due corsi diversi tra di loro attraverso altrettanti menu tendina, e il programma dovrà mostrare l'elenco di tutti gli studenti che risultano iscritti ad entrambi i corsi. Mm? Quindi gli studenti iscritti contemporaneamente al primo corso e al secondo corso tra quelli scelti nella tendina. Allora, a livello di controller è facile. Perché avrò, vabbè, nella scena avrò due tendine, le chiamerò box 1 e box 2 come voglio, due choice box, che popolano nello stesso modo. Cioè, così come ho provato la prima, è uguale, popolare la seconda. Il bottone cerca andrà a prendere non un oggetto corso, ma due, ma vabbè, il lavoro è sotto. Dovremo a questo punto implementare un metodo che sia, anziché un get studenti, by corso, sarà un metodo che possiamo chiamare nel modello, e sto parlando get studenti comuni a due corsi, o un nome più breve, che riceve come parametro non un corso ma due corsi. Fin qui tutto standard. Il ragionamento parte da qui. Come fa, come sceglie di lavorare quel metodo? Io ci vedo almeno due modi. Un modo è di dire questo metodo che deve trovare l'elenco di studenti comune ai due corsi, chiede al DAO dammi l'elenco di tutti gli studenti del primo corso, poi chiede al DAO dammi l'elenco di tutti gli studenti del secondo corso e quindi ho due liste e poi uso i metodi della collection per fare l'intersezione di queste due liste. C'è cioè solo salvare i metodi, gli oggetti di una lista che sono in comune con l'altra lista. Datevi a vedere l'interfaccia lista o l'interfaccia collection qual è il metodo che fa queste cose. Ce n'è uno che fa esattamente questo. Non mettetevi a fare i doppi loop for no, per scandi gli elementi. Ragioniamo in termini di insieme quali semplici sono i metodi. Ok, questi metodi funzionano perché noi abbiamo definito bene il metodo equals. Perché se no sono queste due liste con due oggetti ho lo stesso corso, ma sono due oggetti Java diversi, perché sono distanziati in due query diversi che contengono le stesse informazioni per scoprire che sono lo stesso rappresentano lo stesso, che i due oggetti diversi sono in realtà da considerarsi uguali devo aver implementato l'equals correttamente qui l'ho fatto, no? però questi metodi qua che lavorano sulla fusione di unione, intersezione di collection, eccetera lavorano, funzionano solo se l'equals è fatto bene Innanzitutto si è fatto. Quindi un modo, faccio le query prendendo gli elenchi e poi lavoro a livello di collection facendo l'intersezione. Seconda alternativa, ribalto sul DAO. Aggiungo al DAO un metodo, e ovviamente la query si complica perché devo trovare, ma questo è il tipico esercizio che facevate a metà del corso di base dati, trovare l'elenco degli studenti che siano iscritti contemporaneamente a un corso l'altro corso. Eh, una gioia tra tabelle, in cui devo instanziare due volte la tabella iscritti e un'altra volta la tabella studenti, c'è da farsi venire un po' di mal di testa per quei 5 minuti e poi sono fuori. E allora ho un metodo specializzato del DAO che scarica la complessità sul database. E quasi sempre c'è questa scelta progettuale faccio lavorare il database che mi dà già i dati esattamente che mi servono oppure il database che chiedo dei metodi più generici e poi lavoro a livello dei dati che ho ottenuti all'interno del programma. Cosa è meglio? Dal, normalmente dal punto di vista dell'efficienza è meglio scaricare sul database. Il database fatto apposta agli indici, all'ottimizzatore interno e poi se gli chiedo un elenco, magari ho 200 studenti di qua, 200 studenti di là, e le intersezioni sono solo 10, evito di farmi dare 200 più 200, e poi buttare via 190 più 190. No? Lo fa già lui, mi restituisce solamente quei 10. Quindi da questo punto di vista tende a essere più efficiente. D'altra parte, immaginate questo povero DAO, che si popola di 200 milioni di metodi molto molto ad hoc. Molto molto su misura sulle esigenze dell'applicazione questa esigenza qui è un'esigenza applicativa l'interfaccia vuole fare sta roba ma immaginate voi di aver dato questo database e essere divisi i lavori no? io faccio l'interfaccia e tu fai il database quindi tu fai il DAO e io faccio il modello controller allora vi sarebbe venuto in mente, diciamo, faccio il DAO più figo possibile per sta roba qua. Vi sarebbe venuto in questo DAO più figo possibile? Scusate il termine. più, elegante, più completo possibile? Vi sarebbe venuto in mente di fare un metodo che istituisce l'elenco di studenti comune due corsi? No, a meno. Cioè, allora vuol dire che sto spingendo verso il basso dei metodi, delle implementazioni che sono. <coughs> Utile in un caso particolare molto specifico, quindi diminuisco un po' la generalità dei livelli più bassi. Inquino verso il basso. Che non è vietato, per carità, un metodo in più, se poi a nessuno serve, non fa male a nessuno, solo il fatto che poi va mantenuto nei secoli dei secoli, una volta che l'ho fatto qui. Uh, quindi la scelta in realtà non esiste, cioè non esiste la regola per dire meglio in un modo o meglio nell'altro, sono dei pro e dei contro, è chiaro che sono grosso problema di efficienza, grosse quantità dei dati, facciamo la lavorare il database. Se i dati non sono così tanti e l'esigenza è sporadica, è di nicchia, vabbè allora facciamo lavorare già. In mezzo ci sta il mondo, nel senso che ci sono tutte le combinazioni possibili, però prendetelo come domanda da farvi. Chi lo fa questa elaborazione? Chi lo fa questa operazione? Lo fa il modello o lo fa il database? Lo facciamo fare al database. Se andate a vedere poi, quando ci arriveremo, anche ai temi d'esame, molti degli esercizi proposti si potrebbero proprio leggere in due modi diversi. E dipende anche se ti senti molto più forte sulla parte di SQL oppure sulla parte di collezione. Quello che è da non vedere è prendersi i dati e poi prenderli in mano uno a uno. Cioè trovare gli elementi comuni a due collection, se io vedo una persona che fa il doppio loop per farli confrontare, vuol dire che non ha molto capito lo spirito delle collection, per essere gentile. Quindi se penso di farlo in casa lo faccio con i metodi efficienti che ci sono. Quindi va, vi invito a provare a giocare a questo e provare eventualmente a pensarlo e a risolverlo nei due modi possibili, così vi rendete conto di dei e dei codici. Okay. domani in laboratorio avete degli esercizi che lavorano sempre su questo database quindi eventualmente potete costruire a partire dagli esempi che abbiamo fatto in aula avete già tutto il DAO il Bing eccetera potete poi costruire altre cose altre applicazioni ma non dovete partire da zero e quindi nel tempo a disposizione delle tre ore di laboratorio magari riuscite a fare più cose più esercizi più esperimenti Okay. Ciò che non abbiamo fatto, ma direi che non ci dedicheremo particolare tempo, se non, è la modifica del database. Cioè, I metodi di creazione, aggiornamento, eccetera, finora non abbiamo fatto esercizi, né, né probabilmente ne faremo. No? Sono importanti, altrettanto importanti però il focus del corso è più sulla parte algoritmica, quindi ciò che ci preme inizialmente è riuscire a avere i dati, non tanto poi modificarli, eccetera. la parte interfaccia per modificare e inserire è molto pallosa, perché ci sono tutti i controlli da fare, eccetera, eccetera. Poi, poi alla fine c'è la chiamata al DAO che li inserisce, ma quello è il meno. Quindi questa parte qui, in un'applicazione reale, sarebbe da fare, ma vi anticipo già che in questo corso direi che la stiamo sorvolando pesantemente. Ok, se non avete domande io considero chiuso l'esercizio, al netto del fatto che provate a fare il punto 3 e poi mi fate le domande se, se avete dei dubbi, e passerei invece a introdurre, a cominciare a introdurre l'argomento nuovo che è qua che è la ricorsione. Questa mezz'oretta cominciamo a introdurlo, poi ovviamente la settimana prossima ci pesante. Allora, la ricorsione è qualcosa che è facilissimo da dire parole, ma richiede veramente un processo digestivo abbastanza diciamo così, lento o impegnativo, forse è più giusto impegnativo, però è alla base di moltissimi, diciamo tutti gli algoritmi che devono lavorare in strutture dati un po' complesse, che non siano semplicemente fare elenchi, finora abbiamo fatto elenchi, no? elenchi filtrati sulla base di qualche caratteristica, ma poco altro. Um, quindi cerchiamo di capire, poco per volta, definiamo il concetto generale, poi vediamo una serie di esempi via via più complicati, vedremo, chiaramente la settimana prossima, una serie di esempi via via più complicati. Allora, la ricorsione di fatto si definisce così. Un metodo ricorsivo, una funzione ricorsiva, una procedura ricorsiva, insomma una parte di programma che sia ricorsiva, la chiamo ricorsiva se, pensiamo a un metodo, un metodo ricorsivo se all'interno della definizione del corpo del metodo avviene una chiamata al metodo stesso. Quindi io ho un metodo Pippo, di un oggetto qualsiasi, che dentro fa delle cose e a un certo punto una delle istruzioni di quel metodo chiama Pippo, a sua volta richiama il metodo Pippo. Quindi potenzialmente entra in un giro infinito no? nel senso che entro a metodo pippo, faccio l'istruzione 1, 2, 3, 4, la quinta è di nuovo pippo allora cosa faccio? Richiamo pippo e ricomincio dall'inizio e poi quando arriverà la quinta istruzione c'è il nuovo pippo e lo richiamo di nuovo dall'inizio no? sembra quasi una, un modo per farsi del male il programma si va in palla così invece vedremo che non è vero anzi se no, non se facciamo attenzione Oppure, se vogliamo la definizione un pochino più ampia, può darsi che il metodo Pippo non chiami se stesso, ma chiami Pluto, il quale a sua volta chiami Paperino, il quale a sua volta chiami Pippo. Quindi la ricorsione c'è ma non si vede, o è nascosta attraverso una serie di chiamate. Quindi all'interno della sua definizione c'è una chiamata a un altro metodo che direttamente lui, oppure indirettamente, quindi altri metodi che lui chiamato, alla fine chiama il metodo di partenza. Questo è per quanto riguarda l'aspetto sintattico. Un metodo ricorsivo contiene una chiamata a se stesso oppure è chiamata ad altri metodi che prima o poi chiamino a se stesso. Un algoritmo ricorsivo è ricorsivo quando contiene all'interno interno almeno un metodo ricorsivo. Si basa sul, sull'esistenza di un metodo di tipo ricorsivo per portare a termine il suo lavoro. Uh, allora, classico esempio di ricorsione, questa è un libro di Nicholas Wirth del 1970 o qualcosa sul Pascal, sul linguaggio Pascal, quando prima della diffusione del linguaggio C si usava in, termine, in, in ambito accademico Pascal, e già all'epoca, appunto, esisteva questo problema perché poi era questo, problema, questo approccio ricorsivo che è la base di moltissimi algoritmi. Eh, vediamo un esempio semplice, poi non dite che sia la soluzione è più efficiente, ma per capire dal punto di vista sintattico cosa succede. Allora, immaginiamo di voler calcolare il fattoriale, il fattoriale di un numero. Quindi se andate a prendere il libro di analisi che avete bruciato, eh, vi dice il fattoriale di 0 per definizione vale 1 e il fattoriale di qualunque numero intero maggiore di 0 cioè maggiore o uguale a 1 si può ottenere per definizione moltiplicando il numero n per il fattoriale del proprio antecedente del numero precedente questa è la definizione fattoriale di 17 che cos'è? 17 moltiplicato il fattoriale di 16 allora questa è una definizione tipicamente matematica e tipicamente ricorsiva che definisce che cos'è un fattoriale di n in termini di un altro fattoriale. E allora per sapere quant'è quell'altro fattoriale a sua volta piccola definizione che me la definisce in termini di un altro fattoriale ancora, sperando di fermarmi prima o poi. Ma per fortuna quando arrivo a zero mi fermo. Perché in questo caso mi definisce il fattoriale in termini assoluti, non più in termini di se stesso. Allora, se noi pensiamo di tradurre questo in un metodo di una classe che implementi il calcolo del fattoriale in modalità ricorsiva, allora possiamo tradurre pari pari. Dato un intero n, calcolo il fattoriale dividendo due casi. Se n è uguale a 0, il risultato è 1. Altrimenti, cosa calcolo? Calcolo il fattoriale di n-1 e moltiplico il risultato per n. E questo sarà il risultato, cioè il fattoriale di n. Quindi, quindi il caso di fattoriale n-1 è questo pezzo qui dell'espressione. Moltiplicato per n è questo pezzo qui dell'espressione, il risultato sarà il fattoriale di n. Allora, cosa succede qui? Chiamiamo il fattoriale di 5 n uguale a 5 Allora entro in questo metodo, n uguale a 0 è falso, quindi entra qua. Allora mi dice calcola il fattoriale di 4. Quindi io ho una chiamata al metodo fattoriale di 5, che prima di rispondere. Dovrà calcolare, dovrà chiamare un'altra chiamata, un altro metodo che si chiama fattoriale di 4. Quell'altro metodo in realtà è di nuovo lui, ma lui non lo sa. Allora, il fattoriale di 5, che era qui, dice ok, per andare avanti calcolo il fattoriale di 4, poi faccio altre cose. Allora, come ogni volta che chiamo un metodo, il chiamante rimane in attesa che il metodo termini. Chiamate un altro metodo lui fa il suo lavoro, quando il metodo termina con un return io vado avanti. Okay. Allora io fattoriale di 5 rimango in attesa perché ho chiamato il metodo fattoriale di 4. Io sono fattoriale di 4 adesso, appena nato. E cosa faccio? Vado a vedere, ah, 4 è diverso da 0 e quindi, ah bello, come prima cosa devo chiamare il fattoriale di 3. Quindi chiamo un metodo e rimango in attesa che, che ritorni questo metodo. Chiamo il metodo fattoriale di 3 che fa lo stesso ragionamento il quale chiamerà fattore di 2 poi chiamerà fattore di 1 guarda, sono tutti lì in fine da 3 io ho fattore di 1 fattore di 2 sta aspettando che io finisca fattore di 3 sta aspettando che 2 finisca il 4 sta aspettando 3 finisca eccetera ma io ho fattore di 1 ho ancora un n che è diverso da 0 e quindi devo chiamare fattore di 0 e quindi 1 rimane a testa. Fattore di 0 finalmente vuol dire 1? Io sono voltato, voltato il risultato, il risultato è 1 il metodo va in fretta, il fretta sì, di 0, sì, 1, ritorno 1, quindi la chiamata fattore di 0 ritorno un 1 che questo 1 è il risultato della chiamata del fattore nel chiamante che era fattore di 1 e quindi il fattore di 1 che era in attesa del fattore non è più in attesa, ho 0 ha finito. Finito ho il valore 1. Riga sotto, allora lo moltiplico per n che vale ancora 1. n vale 1, lo al vale 1, 1, 1 1. E quindi ho detto il fattore di 1 vale 1. Ho finito, ritorno il risultato al mio chiamante che era fattore di 2 che a questo punto non è più in attesa che ritorno al fattore di 1 perché è ritornato con valore 1. E quindi dice ok, è ritornato con valore 1, 1 per 2, perché n vale 2 qui, in questo posto qui. 2 per 1 fa 2. Posso ritornare e quindi il fattore di 3, che era qua in attesa, smette di attendere perché dal fattore di 2 è arrivato il risultato 2. Che lo moltiplico per 3. n vale 3 qui moltiplico per 3 fa 6. Ritorno al 6 al mio chiamante che ha la fattoriale di 4. Fattoriale di 4, vede che per essere il corso di fattori al chiamato su 3 fa 6, lo moltiplico per 4 fa 12. n vale 4. 4 per 6 fa 12. Il fattoriale di 4, giusto? No. 4 per 6 fa 24, fa 24 e quindi il fattore di 4 può ritornare al suo chiamante che era il fattoriale di 5 che dice ok allora -fattorial D4, io, e il curso di 4, il fattore di 5 è rimasto in attesa mentre si vedeva tutto questo casino, ma lui non lo sa cosa è successo, ha chiamato un metodo e il suo metodo prima o poi ritornerà. Il curso di fattorial restituisce n-1 era 4, il questo fattore di 4 voi dite che è 24, lo moltiplico per 5, fa 120. E questo è il risultato del fattoriale di 5. In modo un po' contorto, eh? Dimmi. Ehm... No, non serve a niente questa riga qua. Perché avevo, forse nella prima versione avevo scritto il piano result qua sotto e poi ho messo direttamente uno. Non serve niente questa riga. Vabbè, a parte la, la, la messa in scena, abbiamo imparato che anche da un metodo che richiama se stesso si può finire il lavoro in un tempo utile e non necessariamente andare avanti all'infinito. Può che a un certo punto ci si fermi, ci sia qualcuno che dica io la risposta la so e poi si ripropaga la catena all'indietro. Dal punto di vista del meccanismo del linguaggio non c'è nulla di speciale. Un metodo chiama un altro metodo. Il metodo chiamante rimane in attesa, il metodo chiamato fa il suo lavoro partendo dall'inizio. Quando il metodo chiamato finisce il controllo ritorna al chiamante che prosegue come se nulla fosse successo con in mano, in questo caso, il risultato. Il problema è nostro, che ci confondiamo perché quel metodo è lo stesso, ma non do dobbiamo pensare che non sia lo stesso, ma sia un'altra coppia di se stesso. L'altra difficoltà che abbiamo è che se il metodo A chiama il metodo B, e il metodo B chiama il metodo C, e il metodo C chiama il metodo D, hanno tutti nomi diversi, e la sequenza di chiamata non solo è finita, il numero finito di passi, ma è definita, è esplicita. Io so chi chiama D. E finisce lì. Mentre invece in questo caso il numero di chiamate che si attivano dipende dal valore di n. Quindi non riusciamo mentalmente a figurarci l'intero insieme di chiamate. Cosa fa il programma? la Prima era comunque un casino, perché avevamo il controller che chiamava il modello, che chiamava il, il, chiamava, eh, il DAO, che chiamava il database. C'erano 5-6 livelli, ma erano quelli, erano definiti posso contare dirtelo all'inizio e non dipendeva dal fatto che io scendessi il corso 1 o il corso 2 o da quanti studenti aveva il corso no è una struttura statica di chiamata complicata lunga è statica qua no dipende se si mette un altro valore di n la sequenza di chiamate sarà più lunga o più corta e quindi fatichiamo noi a mantenere in testa questa astrazione cioè, io quando vedo questo codice in realtà mi si sdoppia, stripla, squintupla in testa perché lo vedo in tutti i livelli di, di esecuzione successiva e questo è l'esempio solo più semplice di riprogressione. Ehm, ma perché dobbiamo andare.? Sì, dimmi. In questo caso sì, perché alla fine, a livello di complessità, poi mh, tiriamo fuori una formuletta anche. Eh, l'operazione che fai è questa, e il numero di volte in cui fai questa operazione è il numero di chiamate, e il numero di chiamate che fai è pari a n, quindi è più lento di una moltiplicazione messa in un ciclo for di sicuro, perché è tutto il meccanismo delle chiamate, ma in termini di complessità sintotica è sono entrambi odn. Um. Perché ci andiamo in pelagare in questa cosa? Ma perché se vogliamo ci permette, per fare il fattoriale non servirebbe, come lui giustamente ha osservato. Um, ma ci sono molti problemi che si prestano naturalmente, per loro natura, a essere descritti in modo ricorsivo. E quindi trattati in modo ricorsivo, perché magari la natura delle informazioni stesse è ricorsiva. E quindi noi di fatto spezziamo, affrontiamo un problema con una ben definita strategia, che era quella di Giulio Cesare, divide e timpera. No? Divide e timpera significa, io ho un problema complesso da affrontare, lo divido in tanti sottoproblemi, il suo problema è quello di conquistare il mondo, no? e non è che lo fai in un giorno, lo dividi, prendiamo i galli e poi, che ne so, gli non so, perché non so storie, scusatemi. Eh, e in ogni sottoproblema vai e impera, conquista. Poi, poi, alla fine, dopo che li hai conquistati, e mazzolato i doveri, devi dirgli, adesso voi siete romani, fate parte dell'impero, quindi devi rimettere insieme i pezzi. E questa parte a volte è difficile. Allora, algoritmicamente facciamo la stessa cosa. Abbiamo un problema complesso da risolvere. Vediamo se questo problema lo possiamo spezzare in più sottoproblemi. Che siano possibilmente più piccoli, io adesso sotto problemi iniziali, ma che, e qui sta la genialità, di chi ha pensato queste cose la prima volta, ma che il sotto problema sia fatto come il problema iniziale. Ok? E quindi lo stesso... Si è fatto, si è detto, poi ci ritorno su questo, si è, fatto, si è della stessa natura del problema iniziale. Quindi cosa faccio? Prendo un problema, lo divido in sottoproblemi, risolvo singolarmente ciascuno di questi sottoproblemi e poi una volta che ho soluzioni ciascuno dei sottoproblemi li ricombino in qualche modo per ottenere la soluzione del problema iniziale. Sempre però il sottoproblema, come ho detto prima, è dello stesso tipo del problema di partenza, una volta che io ho preso il problema di partenza, l'ho diviso in dieci sottoproblemi, nessuno mi vieta di prendere ciascuno di quei sottoproblemi e a sua volta di ridividerlo in altri sottoproblemi. E così via. E poi metto insieme il risultato. Immaginiamo che io voglia sapere in quest'aula, che ne so, una cosa stupida, chi è più alto. La persona più alta, al netto di tacchi e conciatura, come faccio? E è una domanda, un problema. Ho di fronte, non so, 50 persone, un po' di più, non lo so. E voglio sapere chi di voi ha l'altezza maggiore. Allora, un modo potrebbe essere quello di metterci un'ora a metterli in fila dal più alto al più piccolo e poi dire, ok, buttiamo, buttiamo, via tutti. Prendo questo che è più alto, con la più alta. È un modo. L'altro modo potrebbe essere di dire ma allora, il problema di trovare la persona più alta in quest'aula lo posso dividere in due sottoproblemi. Trovare la persona più alta in questa metà dell'aula e trovare la persona più alta in questa metà dell'aula. Quindi ho costruito due sottoproblemi, e metà è una nuova, e poi la non sono metà, perché qui ci si gente che l'ha. Ma fa lo stesso, ho due sottoproblemi, entrambi sono più piccoli del problema originario, dello stesso tipo del problema originario, e conoscendo le soluzioni ai due sottoproblemi è facilissimo trovare la soluzione al problema iniziale. Perché se mi dicono che so risolvere, trovo la persona più alta di questa metà e la metto qui, trovo la persona più alta di questa metà, la metto qui, li confronto tra i due, con uno dei due più alto e l'altro più basso ricombinare i risultati di sotto problemi. Ma allora ricorsivamente posso dire, ma io di questa metà qui ci sono tante persone. Allora a sua volta tagliamo in due metà, le prime quattro righe e le ultime quattro righe. Allora, troviamo la persona più alta delle prime quattro righe, troviamo la persona più alta delle ultime quattro righe, li prendiamo e mettiamo a confronto. E tra questi due, uno dei due sarà più alto e diventa il più alto dell'intero blocco che poi andrà a confronto con l'altro blocco. Quattro righe sono ancora tante, vabbè allora le, sotto sotto problema troviamo la persona più alta nelle prime quattro righe, la dividiamo, sinistra e destra. Cioè, ogni volta devo avere un criterio per poter dividere un problema in un problema più piccolo. E poi so che se ho, do, risolvo i due sottoproblemi, se risolvo i due sottoproblemi è facile poi risalire. Al, alla soluzione del problema, della domanda iniziale che mi hanno fatto. Sembrerà strano, ma questo meccanismo qui è molto più efficiente rispetto a, a calcolare il massimo di fatto. No? Perché ha una complessità, poi la, la vediamo, questa è una ricerca per divisioni successive, la complessità che tende al log, log di n anziché o di n. non devo fare i confronti di tutti con tutti. Allora, proviamo a formalizzare un po' la natura generale di questi problemi, poi vedremo una serie di applicazioni. Allora, immaginiamo di avere un metodo solve. E io voglio avere un problema da risolvere. Chiamo il metodo solve sul problema e mi dà la soluzione. Ok. Se il metodo solve è implementato in modo ricorsivo, quindi divide e timpera, lui dentro sarà fatto così, concettualmente. Eh. Prende il problema e lo divide in una serie di sottoproblemi. Io qua idealmente li ho messi in una lista di sottoproblemi. Poi no? Questa lista non c'è di solito, è implicita nei cicli, ma... Divide un problema in sottoproblemi. Poi prendo uno per uno questi sottoproblemi e su ciascuno di questi chiamo il metodo solve. Cioè di nuovo se stesso. E mi salvo la sottosoluzione. La sottosoluzione del sottoproblema. Quando poi ho risolto, nell'esempio che facevo io, i sottoproblemi in cui via via dividevo le cose erano due. Due. L'aula lo divido in due pezzi, la metà di qua lo divido davanti e dietro, eccetera, eccetera. Potrei dividerlo in tre, in quattro ogni volta, e chi lo sa, dipende dal tipo di problema. E quindi avrò tutte le soluzioni parziali, il più alto di qua, il più alto di là, le due sottosoluzioni. E poi devo trovare quella soluzione vera e propria, andando a confrontare e ricombinare tra di loro le sottosoluzioni che ho ottenuto non tutte e tutte, solo quelle dell'ultimo giro, no? quella del primo livello di divisione. Poi, il singolo sottoproblema, il primo sottoproblema, la metà di sinistra dell'aula, a sua volta lo affronta nello stesso modo. A sua volta sarà un problema che si dimentica aver arrivato, ha un sottoproblema, una metà dell'aula da analizzare e la divide a sua volta con un certo criterio. Quindi questo è lo schema generale, dove, vabbè la chiamata ricorsiva si vede qui perché c'è un metodo che richiama se stesso e diciamo così, il tipo di suddivisione della ricerca branching della ricorsione parlo di branching perché è come i rami che si riparte in tanti rami divido il problema in A sotto problemi ciascuno dei quali B volte è più piccolo del problema iniziale nel caso mio, dell'esempio dell'aula, A e B erano entrambi due. Divido il problema in due sottoproblemi, ciascuno dei quali è due volte più piccolo, cioè la metà, del problema iniziale. In realtà non era proprio due, perché abbiamo detto che quando il criterio di divisione non era perfetto. Quindi, quando dico che questa metà dell'aula, non, non posso dire che è a metà dell'intera aula, perché il numero di persone è maggiore della metà. Quindi, B, cioè il fattore di abbattimento. Quanto è più piccolo sotto il sottoproblema rispetto al problema iniziale? Eh, in questo caso sarà uno e mezzo o più croce. Deve essere maggiore di uno perché sennò vuol dire che il sottoproblema è la stessa dimensione del problema di partenza e non ha fatto niente. Questo qui è però è un problemino. Che un algoritmo di questo genere va avanti all'infinito. Io quando è che mi fermo? E mi fermo quando, fuori di dividere, c'è davanti una persona sola. E allora è lui il più alto di se stesso. Oppure una sedia vuota. E allora, vabbè, non c'è nessuno. Devo avere un criterio per fermarmi. Quindi, mi fermo quando? Quando riesco a furia di dividere, a trovare sotto problemi, così piccoli, che si risolvono da soli, basta guardarli in faccia, tipo, c'è un elemento solo, è lui. Oppure, su insiemi così piccoli, di persone o di oggetti, che si possono risolvere in modo rapido con metodi che non siano la ricorsione. Cioè se ho tre persone, basta confrontarla direttamente. I fa maggiore di B maggiore di C. Senza andare a dividere in un gruppo di tre ricorsivamente, un sottogruppo da uno, sottogruppo da due. Quindi ci arriva a un certo punto in cui il problema è così piccolo che non può essere più, più diviso. Ma, ma perché in realtà è già risolto, quando è così piccolo da non poter essere più diviso vuol dire che ho già la soluzione, di quel sottoproblemino nell'angolino. Oppure ho dei problemi abbastanza piccoli che posso decidere di risolverlo in modo banale, facile che non richiede di essere suddiviso. E quindi devo sempre introdurre quella che si chiama la condizione di terminazione condizione di terminazione che mi dica ok, in questo caso specifico su questo sottoproblema non fai ricorsione, ma dai subito il risultato, subito oppure facendo un lavoro diverso e quindi modifico l'algoritmo generale in questo modo risolvo il problema innanzitutto mi chiedo se il problema è banale Ricordate il fattoriale, if n è uguale a 0, la prima cosa che facevo. Se il problema è banale, se sono arrivato al punto terminale, se non c'è più niente da fare, se non c'è più niente da semplificare, so qual è il risultato. Quindi la soluzione è risolve in modo trivial, come ho detto, cioè non con la ricorsione, non con cose complicate, risolve in modo diretto sotto, sotto, sotto, sotto il sottoproblema che è talmente trivial, talmente semplice, talmente banale da essere facilmente risoluto. Altrimenti, se il problema non è trivial, lo divido in sottoproblemi più semplici di quello di partenza, nella speranza prima o poi di arrivare in ciascuno dei sottorami a un problema che sia trivial. Quindi ogni algoritmo ricorsivo, per finire, per terminare, con successo, deve innanzitutto avere un caso terminale, cioè dei casi in cui non faccio più ricorsione ma do la risposta, se no vado avanti all'infinito. E qui dove si differenzia la ricorsione informatica e la ricorsione matematica che può anche essere infinita. Qua non può essere infinita. A un certo punto mi devo fermare. E poi devo essere sicuro che a questi problemi triviali ci arrivo. Questo lo fa l'algoritmo di, di, di divisione che mi deve garantire che i sottoproblemi siano effettivamente più piccoli di quello di partenza. In modo che prima o poi ci arrivo. A ridurre, ridurre, ridurre, arrivo al caso trivial. Se invece il sottoproblema fosse della stessa dimensione o addirittura più grande del problema di partenza, capite che non, non è una buona strategia. Um, due parole sulla complessità due parole anche su due slide di questo approccio generale poi di caso per caso allora noi eh, definiamo delle, de, delle variabili A e B le abbiamo già chiamate A è il branching dato un problema quanti sottoproblemi creo divide quanti sottoproblemi mi creo B è il fattore di riduzione se sono sottoproblemi allora, nel caso ideale, B è uguale a, A, nel senso che divido in otto sottoproblemi, ciascuno è otto volte più piccolo di quello di partenza. Ma così vuol dire che sono bravissimo a dividere. Di solito, magari divido in otto sottoproblemi, ciascuno di sottoproblemi è solo sei volte, cinque volte più piccolo di quello di partenza. L'esempio di prima, divido l'aula a metà, ma le due metà non sono metà perché non sono uguali. Sono due parti non esattamente uguali. E quindi un sottoproblema non è la metà di quello di partenza, è meno, più grande della metà, quindi un fattore di abbattimento è inferiore a 2. Quindi B è minore o uguale a, a, normalmente. E tanto più vicino a A quanto più sono bravo a fare una divide che divide in parti uguali. Ma poi dipende se il problema si presta. N è la dimensione originaria del problema, e io voglio sapere quanto è complesso questo algoritmo solve, qual è la complessità di un algoritmo ricorsivo, di un approccio ricorsivo a un problema, Beh. allora, però la posso sempre usare facendo la formuletta e dice ciò che so è che solo trivial questa qui posso far finta che abbia complessità costante se no non la chiamo trivial cioè se richiede un, una complessità proporzionale a n non è a sua volta trivial cioè trivial diciamo, è una persona da sola eh, lui, lui, lui è la, la soluzione di se stesso quindi facciamo l'ipotesi che sia, abbia una complessità costante i divide e combine possono avere complessità semplice o elevata. Ad esempio, dividere l'aula in due è una complessità O di uno. Ma se già dovessi dividere l'aula in due parti uguali, quindi contando il numero di persone, avrebbe già una complessità maggiore. Perché io dico: no, voi tre, voi quattro, voi cinque andate di là. Però devo aver ricontato prima. Quindi magari non è più O di uno. Dipende. Io è chiaro che nel, nel applicare questo devo mettere in conto un po' di lavoro da fare per dividere i problemi. E poi un po' di lavoro da fare per ricombinare soltanto. Quindi, questo è solve, sia trivial o di uno, poi, altrimenti, pago di, poi per a volte chiamo solve, che è una complessità, sempre t, che è la mia incognita, ma applicata su un problema che non è n, ma n diviso b, è b volte più piccolo, n mezzi, e poi combino le soluzioni pagando c. Quindi, dato un problema n, se va bene o di 1, se va male è d di n più c di n, cioè il tempo speso a dividere, il tempo speso di combinare, più il tempo speso a fare ricorsione. Cioè a volte il tempo speso a risolvere un sottoproblema certo che è N diviso B, come dimensione, più piccola rispetto a N. Quindi, guarda caso, l'espressione della complessità è a sua volta ricorsiva, perché T di dipende da T di da T di diviso B. Questa questione qui non è banale da risolvere, io non saprei fare ma anche i matematici trovano difficoltà a farlo nel caso generale tdn è uguale a, T di n a per tdn di diviso b a ah, perché c'è il loop chiamo n a volte sotto problemi che sono n diviso b più una funzione che è data da d più c dove c è una soglia al di sotto della quale dico che il problema è trivial quindi una semplificazione no? però in generale non è facile da risolvere. Però se facciamo qualche ipotesi, ad esempio, divide e combine hanno una complessità θ di n, quindi è equivalente a contare le persone, guardare una volta tutti, e dividere la metà solo o di uno. Contare e dividere in due gruppi esattamente uguali è uno di n, perché devo prima contare. Allora, se la divide e la combine sono complessi hanno complessità n, allora si può dimostrare che la complessità complessiva della ricorsione è n log n. E n log n è una curva di complessità che di solito fa gola. Perché se uno deve applicare degli algoritmi di solito sull'analisi dei dati, che sono gli algoritmi di ordinamento che avete visto, avevano un tutti un una complessità n quadro o di n quadro. Allora, adesso che impariamo un po' di ricorsione riusciremo a vedere che ci esistono invece degli algoritmi di ordinamento che hanno complessità n log n e non n quadro. N quadro è una bella parabola concava n log n è una curva convessa. A un certo punto quando aumenta n i due si distanziano in modo eh, notevole. Però questo vale nel caso in cui divide e combine combine abbiano complessità n. In altri casi questa complessità della, funzione, de, della soluzione del problema ricorsivo può avere una complessità addirittura inferiore, ad esempio log n, oppure addirittura superiore, tipo un n quadrato, un n fattoriale, se la, se la ricorsione è fatta male, se spendo più tempo a dividere il problema che non a risolverlo. Ma questo lo vediamo facendo degli esempi di specifici algoritmi ricorsivi la settimana prossima.